La portaerea americana sta tornando da una missione di guerra e si trova nel golfo di Napoli quando a un certo punto il radarista nota sul radar un puntino luminoso allora subito si mette a osservare con il binocolo e vede una luce in lontananza prende la radio qui è la USS Limits vi ordino di virare 10 gradi a bavordo, passo un attimo di silenzio e si sente la risposta virate 10 gradi voi allora l'americano è tutto, tutto, tutto incazzato, riprende la radio e fa Qui USS Limits, vi ordino di virare 10 gradi a bordo passo Basta la radio, un attimo di silenzio Virate 10 gradi voi, allora questo qui Prende il pulsante dell'allarme, della nave allarme, tutta che si accelera Le luci che si accendono, tutti che vanno, tutti che si accelerano Tutti che scendono dalla coperta vanno a cegliare il capitano Il capitano piglia, scende sotto coperta, prende la radio e fa sono il capitano McCormick, capitano della USS Limits. Vi ordino di tirare 10 kg a bordo, basso! Pausa la radio e siete la risposta. Oh, io sono Cicci, guardiano del faro. Fate un po' come volete.